Le triadi, che belle che sono! Ciao, sono Carlo, benvenuto in questo nuovo video. Oggi parliamo di triadi. Allora, esistono quattro tipi di triadi: eh, due maggiori e due minori. Quelle più importanti sono allora una maggiore e una minore. Nella triade maggiore, allora, cos'è innanzitutto una triade? Una triade è una sovrapposizione di terze. Quindi, se io prendo come esempio un Do, ed è la mia tonica, il mio primo grado, la mia terza maggiore, devo andare a saltare una nota, Do, Re, saltare, e vado a Mi, che è la terza. Poi, dal Mi, il Fa sarà la quarta, Mi, Fa, sol quindi vedi che tra il mi e il sol c'è di nuovo una, una, una terza come intervallo quindi do mi sol è la mia triade maggiore perché è maggiore perché tra il do e il mi ci sono due toni di distanza eh, due toni di distanza su una stessa corda li vedo in questo modo quindi 1 2 3 4 tasti mentre in maniera più comoda sulla tastiera di un basso la trovo se qua ho il Do scendendo di una corda e di un tasto. Quindi, se il Do è al tasto 3 della corda di là, scendo una corda, salgo un tasto, vado al tasto 2 do la mia terza maggiore la quinta definita giusta sta invece a, a tre toni e mezzo di distanza eh, chiaramente io non vado sempre a contare tre toni e mezzo dovrei farlo sulla stessa corda la distanza sarebbe questa eh, vado a vedere la posizione dalla tonica in pratica eh, io calcolo una specie di ipotetica L vado giù di due tasti e di una corda do Due tasti una corda giù e questo è il Sol. Questa è la mia quinta giusta quindi la mia triade maggiore è fatta da Do, Mi, Sol. Dopo andremo a vedere diverse diteggiature. Nella triade minore abbiamo sempre una quinta giusta quindi eh, Do, Sol, però la terza eh, viene abbassata di mezzo tono quindi sarà Do, Do, Re, Mi. Comunque una terza deve sempre chiamarsi Mi se la tonica è Do perché devono essere tre nomi dopo. Do, re mi bemolle perché questo mi viene abbassato di mezzo tono perché la distanza di, in una triade minore tra tonica e terza deve essere di un tono e mezzo quindi do mi bemolle comoda con la mano abbastanza eh, tasto dito 1 e dito 4 della stessa corda do mi bemolle il sol rimane sempre sulla mia ipotetica l che vado a costruire tra tonica e quinta, quindi eh, la vado a prendere con l'anulare a mano ferma. Do, Mi bemolle, Sol, triade minore. Queste due sono le triade più importanti e più utilizzate in assoluto. Poi le altre due triadi sono delle variazioni costruite appunto una sulla minore e una sulla maggiore. Quella sulla minore è... Eh, fatta da Do Mi bemolle perché terza minore al posto del sol naturale che è la quinta giusta vado a abbassarla di mezzo tono e diventa un sol bemolle Do Mi bemolle Sol bemolle triade diminuita, mentre invece per la triade aumentata vado a prendere una triade eh, una un intervallo maggiore di terza quindi Do Mi. E vado ad allargare il Sol naturale che diventa Sol diesis. Per comodità io adesso l'ho presa qua. In pratica tra il Mi e il Sol diesis viene ricreata un'altra terza maggiore. Do Mi naturale, Sol diesis. Avrei potuto anche prenderlo qua, il Sol. Magari si vedeva meglio. Do Mi Sol, triade maggiore, triade aumentata, Do Mi Sol diesis. Uh, chiaramente come avrai potuto anche sentire le triadi aumentate soprattutto vanno a creare forte tensione anche la diminuita e vengono usate molto molto di meno Uh, però comunque ci sono soprattutto la triade uh, diminuita uh, viene usata soprattutto come accordo di, di sostituzione e quindi uh, viene, viene abbastanza usata però di base la triade maggiore e minore sono le due che ci interessano di più e che andremo a utilizzare di più vediamo le posizioni in cui possiamo prendere perché tu ne hai vista una do mi sol triade maggiore 2 1 4 in pratica. Come posizione, ce ne sono altre, però, posizioni. Ad esempio, il Mi posso prendere sulla stessa corda con un allargamento: Do. Mi vado con il mignolo oppure anche con l'anulare si può prendere poi il sol vado a prenderlo con l'indice oppure se ero andato col mignolo posso prenderlo col medio do, mi, sol questa è in forma allargata perché ho 5 tasti di distanza quindi la mano deve leggermente spostarsi per prendere la terza possibilità invece eh, per non sfruttare prendere corda vuoto adesso mi sposto su questo do qua e parto con il mignolo questo è un do, mi l'anulare e il sol con l'indice do mi sol ok questa qua chi suona anche magari la chitarra può riconoscerla di più come posizione tra virgolette chitarristica chiaramente il basso invece suonando principalmente una nota per volta le va a prendere una, una per volta su una poi l'altra però i chitarristi molto spesso la vedono come posizione per, per fare gli accordi eh, nella triade minore invece anche qua ho diverse posizioni tu hai visto quella 1 4 3 do mi bemolle sol l'altra possibilità che ho è do con l'anulare mi bemolle qua sopra tasto 1 dell'altra della corda di re e sol allargando con il mignolo do mi bemolle, Sol. che qua si può prendere, però c'è questo allargamento a cui bisogna fare attenzione. Per la terza posizione, anche qua, mi sposto per non prendere le corde a vuoto su questo Do. Do col mignolo, Mi bemolle col medio e Sol con l'indice. Do, Mi bemolle, Sol. Eh, qua potrai vedere bene la differenza tra triade maggiore con l'anulare e triade minore con il medio. E la differenza sta appunto nella terza questo semitono. Poi nella triade diminuita ehm, possiamo fare o 1, 4, 2, abbassiamo la quinta con il medio, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, oppure partiamo con il 3, Do, Mi bemolle, Sol bemolle, anche qua a mano a mano ferma. Questo è molto agevole. 3, 1 e 4 come dita, Do, Mi bemolle, Sol bemolle. Nelle triadi eh, aumentate invece Do, Mi, Sol diesis a mano ferma, quindi 3, 2, 1 come, come dita. Altrimenti posso fare Do, Mi e poi al posto del Sol qua vado ad allargare Sol diesis. Do, Mi, Sol diesis. Questa è un'altra possibilità, è anche abbastanza scomoda, però comunque posso trovarla anche lì. Uh, l'invito adesso qual è? è quello di andarla a cercare in giro per la tastiera quindi se vuoi farla di Do vai a cercare gli altri Do e vai a costruirti tutte le triade oppure questo Eh, chiaramente in base a dove sono mi porterà a sfruttare delle posizioni piuttosto che delle altre eh, quindi eh, cerca di non fossilizzarti troppo sulle diteggiature, vai a comunque anche a pensare alle note e dove andarle, e dove andarle a prendere eh, quindi questo è il primo lavoro che ti consiglio di fare e soprattutto cambia tonalità quindi eh, una volta che hai capito come funziona in Do passare a Passa mi eh, vedi le altre tonalità inizia a pensare anche ai gradi alle note alle alterazioni il lavoro è veramente lungo il passaggio poi quello seguente ancora dopo che vedremo magari in un altro video se ti interessa scrivimi qua sotto nei commenti è quello di andare ad armonizzare una scala maggiore andando a vedere che triadi va a formare. Ma questo è un altro discorso e noi ci vediamo al prossimo video. Grazie ancora di averci seguito e ci vediamo alla prossima. Ciao Carlo!